Ok, allora, riprendendo da dove ci eravamo lasciati, abbiamo scoperto eh, un indicatore di nuovo di interesse per l'organizzatore dell'Hackathon, sempre sul processo di iscrizione. E quindi proviamo, adesso ormai il metodo, no? cioè, l'abbiamo già applicato un certo numero di volte, quindi riusciamo anche ad andare un pochino più velocemente. Ehm, a trovare un modo per valutare questa, questo indicatore. Questo indicatore, in realtà, mi chiede due cose, no? per come l'abbiamo scritto: eh? che le dimensioni dei team siano simili tra di loro, allora, questo mi fa venire in mente, misuriamo la varianza e, cerchiamo, e chiediamo che la varianza o lo scatto quadratico medio sia il più basso possibile. oppure, eh, però, in, cioè, però in, nello stesso tempo mi chiede che queste dimensioni uniformi non siano tutte da due ma siano vicine possibilmente al massimo quindi sono due richieste diverse che noi dobbiamo in qualche modo riusci riuscire a riassumere in un numero ehm, quello che potremmo fare io sto cercando di interpretare quella frase che ho scritto come se non l'avessi scritta io no? cioè, qualcuno mi dice questo è l'obiettivo dell'organizzatore dell e cerchiamo di, di leggere tra le righe e capire un po' come possiamo dirgli se questo processo si avvicina no a questo obiettivo o di quanto si sta avvicinando dimensioni possibilmente vicine al massimo allora se sono tutte vicine al massimo sono anche uniformi tra di loro No? se il massimo è 10 se la dimensione massima del team fosse 10 e le dimensioni dei team effettive fossero tutte maggiori di 8 beh, soddisfa entrambe le, le richieste perché sono tutte vicine al massimo tra 8 e 10 e sono tutte anche vicine tra di loro cioè lo scarto della dimensione di un team e dell'altro è solamente di due unità quindi quello che potremmo fare allora, quello che mi viene in mente di fare per cercare di avere un indicatore che tenga conto alla fine di entrambi gli aspetti è di definire una fascia nell'intorno del massimo entro le quali vorremmo che le dimensioni dei, eh, dei team ricadesse cioè posso dire io vorrei che tutti i team avessero una dimensione che è tra l'80 e il 100% del massimo o tra 70% e 100%, poi possiamo deciderla empiricamente questa soglia. E quindi avrò a team formati una certa percentuale di team che ricade in questa fascia. E quelli vanno bene, non mi preoccupano. Avrò una certa percentuale di team che invece sono più piccoli. E quindi essendo più piccoli in qualche modo due cose, sono più lontani dal massimo, e sono più di dimensioni più diverse rispetto agli altri e quindi sono quelli che mi danno fastidio e quindi andrò a contare quanti di questi mi danno fastidio, quanti sono i gruppi sparsi, i gruppi troppo piccoli. Quindi in qualche modo ciò che mi dà fastidio sono i gruppi piccoli, troppo piccoli rispetto alla dimensione massima che ho definito e che in qualche modo mi dà un'aspettativa sulla dimensione reale. È chiaro che se io metto il massimo a 10 non mi aspetto di avere tutti i gruppi da 10, però probabilmente mi aspetterò gruppi da 7, 8, 9, 10. Mm? Eh, se mi aspettassi gruppi tutti intorno ai 4-5 persone, magari metterei il massimo a 6, no? perché alla fine è un'indicazione che, che serve no? a, da un lato a guidare il processo di iscrizione, ma dall'altro anche a dare un'idea ai partecipanti di quelle che sono le aspettative dell'organizzatore. Quindi la nostra strategia, la procedura di calcolo, potrebbe essere valutare quanti gruppi, quanti team si chiamano, formati, hanno dimensione inferiore al 70-80, mettiamo 75, tanto per mettere un valore, al momento del massimo. Inferiore a 75 del massimo, sì. Allora, se questo indicatore vale 0, vuol dire che tutti i teams hanno una dimensione tra 0,75 e 1 rispetto al massimo, volte il massimo. Quindi sono tutti vicini al massimo, al massimo hanno una differenza del 25% rispetto al massimo, in meno, e saranno tutti abbastanza vicini tra di loro. Quindi sono i team formati, solamente quelli che effettivamente abbiamo alla fine del processo. Da qui escludiamo tutti i partecipanti che non sono riusciti a formare un team. Questo ormai non ci interessa. Allora, questa cosa qui come la calcoliamo? Vabbè, direi che a parole intuitivamente è abbastanza facile eh, da capire che cos'è. Andiamo a vedere dove sono i dati. Beh, i dati ce l'ho qua, nel senso che un team... Ha dei componenti e ogni team ha un certo numero di componenti che sono i partecipanti che partecipano a questa relazione. Qui c'era, stiamo andando indietro nei mesi, ma la differenza tra partecipazione e partecipante era che lo stesso partecipante poteva iscriversi a più hackathon diversi, quindi aveva eh, domande di partecipazione diverse. E qui noi siamo relativi a un solo hackathon. Quindi per il nostro hackathon andiamo a contare. Dati i team, ehm, quanti partecipanti ci sono per ciascun team, e ogni team quindi avrà un numero. A ogni team associamo il numero che è la dimensione del team. A noi non interessa fare la media di queste dimensioni, la dimensione e la media dei team non mi interessa, in realtà la dimensione media del team, se mi servisse, farei il numero di partecipanti diviso il numero di team, finito mi dà la dimensione media di team però la media non mi dice come sono distribuiti io quindi qui o qua invece ragiono su un percentile del massimo e allora sicuramente devo contare la dimensione del team quindi eh, conta che cosa? per ogni team punto componenti per ogni team conta per ogni team il, num il numero di componenti di quel team lì quindi ogni team mi dà un valore questi numeri qui di questi numeri qui vado a vedere quanti sono minori di 0,7 volte il massimo Quindi, ehm, come possiamo fare? Facciamo, facciamo due passaggi. Diciamo che così, la dimensione del team uguale al count di, per quel team dei componenti. E l'indicatore, in, il mio indicatore, è... quanti di questi team hanno la dimensione inferiore a, quindi conta quante volte il dimensione, la, la dimensione del team è minore di 0,75 volte dim team, che è un attributo di hackathon. Detto qui per poterlo scrivere in modo perfetto, dovremmo scrivere delle equazioni o scrivere del codice no? in qualche linguaggio di programmazione che faccia quel calcolo. Qui stiamo cercando di suggerire il metodo di calcolo. Quindi, per ogni team, faccio il conteggio dei suoi componenti, questa la chiamo dimensione del team. Dopodiché, di queste dimensioni del team, vado a contare quante sono minori dello 0,75, questo è il mio indicatore. Questo indicatore però da solo non mi piace ancora, perché è ancora un valore assoluto che dipende... Allora, io dico, quanti sono i team di dimensione minore di 6,75? 7. 7 su 10 o 7 su 90? Quindi è sempre meglio raffrontarlo, ad esempio, al numero totale di team. Quindi questo conteggio lo rapporto al numero di team totali. Il quale numero di team ovviamente torna solo su di due pagine, è un KPI generale. Adesso non ci mettiamo a compilare tutto, ma è numero di team. Questo è un KPI di output. perché è la fine alla fine del di iscrizione ho i team non è un KPI di ingresso quindi questo numero di team è un KPI che devo calcolare a parte è banalissimo da calcolare e è la base rispetto al quale il denominatore rispetto al quale vado a misurare il numero di team che sono troppo piccoli quindi io sto partendo da qualche cosa che ha due dimensioni cioè il team e il partecipante ho tanti team, ciascun team ha tanti partecipanti faccio un primo livello, un livello di aggregazione in cui conto i partecipanti di ciascun team e quindi ho solo più qualche cosa che dipende dal team e faccio un secondo livello di aggregazione un conteggio che dipende solo più dal a questo punto è, una, è un numero solo perché ho fatto il conteggio di un sottoinsieme di, di, di qual è il sottoinsieme di questi elementi che hanno una certa proprietà cioè essere minore di 0,75% e quindi alla fine ho un numero solo. Per ciascun hackathon ovviamente. Eh, allora, questo qui lo possiamo chiamare team piccoli. E quindi team piccoli è uguale a questa formula qua. se vogliamo possiamo mettere una parentesi per ricordarci che questo dipende dal team come unità di misura questa cosa cos'è? Eh è un numero fratto un numero è dello stesso tipo dell'altro. cioè la frazione di quanti team sono piccoli rispetto al totale. quant'è l'incidenza dei team piccoli sul, sul team totale. Quindi anche qua, diciamo, lo possiamo esprimere in percentuale. Scala dei rapporti può essere ottimo se è minore. Questo è un numero che più è piccolo meglio è. No? Quindi eh, lo, lo considero ottimo se è minore del 10% magari accettabile, se minore del 20%, sto mettendo i numeri così, ha ah, un po' a senso. La fonte di questo dato è ovviamente il class diagram. Abbiamo già tutto l'informazione che ci serve nella classe team e le sue relazioni. che possiamo interrogare semplicemente quando il processo di iscrizione è finito, quando è la scadenza delle iscrizioni. In che categoria, nella casella che ci è rimasta vuota, ricade questo indicatore? Beh, questo è un indicatore di qualità, perché siamo andati a vedere le caratteristiche dell'output, e una delle caratteristiche dell'output è avere una dimensione il più possibile conforme alla dimensione che si aspettava. Qui non stiamo dicendo se i team sono stati facili da creare, difficili, lenti, lunghi, macchinosi. Siamo semplicemente andati a guardare l'esito finale, ok? Processo gira, quando hai finito di girare fammi vedere che team hai informato. Guardo il team e dico, guarda questi tre qua non mi piacciono tanto. Ma l'ho potuto dire solamente guardando il team, le caratteristiche del team. Quindi solamente le caratteristiche dell'output. Quindi è un indicatore di conformità. Qualità, conformity. È come se avessi de definito un team, che è un output, è conforme se la sua dimensione è compresa tra 0,7 max, 0,85 max e max. Ho dato una misura e una fascia di tolleranza intorno a quella misura. E quindi qui ho contato quali sono, quanti sono, qual è l'incidenza, quindi quanti sono percentualmente i team non conformi rispetto a questa conformità che mi sono definito. È stato facile crearli? Non lo so. Hanno dovuto fare mille richieste? Non lo so. Questo è ciò che distingue i KPI di servizio o di efficienza, che in cui vado a vedere cosa succede, dai KPI di qualità. Guardo solo l'output. Guardo il, il diagramma delle classi dopo che tutto è finito. Vado a vedere i dati che rappresentano l'output, la fine dell'elaborazione. Okay. io non cercherei di spremere oltre questo esempio hm? ma se volete quello che vi proporrei di fare spendere ancora una mezz'oretta o giù di lì magari sul laboratorio di ieri no? se avete magari l'esercizio 1 l'esercizio 2 che... Eh, vi fa piacere riprendere qualche punto, avete dei dubbi, magari facciamo insieme qualche KPI relativo a questo laboratorio, visto che comunque ci avete già pensato, avete già magari prodotto qualcosa e quindi lascerei, chiederei a voi se, se, se preferite vedere magari l'esercizio 1 o l'esercizio 2 e, in, in, e quali aspetti di questi quindi se qualcuno ha delle domande o dei suggerimenti, se no come sempre faccio io quello che mi piace di più il testo dell'esercizio 1 era molto generale qua sotto qua dice, ah, c'è questo processo fammi i KPI no? in realtà da lì puoi decidere qual è lo stakeholder e no? ehm, di questa descrizione quale, perché dice i processi definiti i well, processi ne avevamo tanti ah, scelgo un processo per quel processo scelgo lo stakeholder per quello stakeholder ragiono su quali sono gli obiettivi se mi metto a farlo a tappeto non mi passa più, come tempo proprio, e poi ottengo risultati che in buona parte non sono utili. Quindi il testo qua era scritto in modo molto, se vogliamo, provocativo. Ehm, Nell'esame la domanda è molto più precisa, si definiscono i tre KPI più rilevanti, diciamo sempre tre, più rilevanti per il processo e diciamo quale processo dal punto di vista di e mettiamo uno stakeholder quindi lì è già chiaro che cosa stiamo chiedendo non vi chiediamo di brancolare troppo nel buio allora facciamo i tirocini o facciamo gli sci il primo Quanti vogliono il primo? Nessuno. Quanti vogliono il secondo? Beh, una leggera maggioranza per il secondo. Dai, facciamo il secondo. Anche, no, perché, lo preferisco anch'io, perché dentro ci sono dei costi effettivi. Non abbiamo mai fatto in cui ci siano dei costi, dei prezzi, eccetera. E l'uno è di nuovo un processo di nuovo puramente amministrativo. No? Però non facciamo tutti, tutte le varianti, ovviamente possiamo fare la variante 1 che è la più semplice. Allora, la variante 1 è quella in cui, noleggio, del, del noleggio delle, delle attrezzature sportive, il cliente si reca al negozio e si presenta a reparto noleggio, attende il proprio turno, quando ha detto si libera il cliente viene servito, Vabbè, fa le prove. Quindi l'addetto segna su un registro cartaceo il nome e stemmi in documento di identità l'elenco del materiale affittato. Inoltre l'addetto consegna al cliente un foglio con la cifra da pagare. Infine il cliente si reca alla cassa del negozio e paga. La restituzione del materiale viene a fine stagione spesso con molto ritardo. Allora, il primo punto è difficoltoso non tanto in astratto sulla definizione dei KPI, ma sulla definizione di quali KPI potrebbero essere gestiti in un sistema informativo perché qua il sistema informativo non fa niente cioè volendo c'è la cassa gli unici dati che abbiamo informatizzati sono i pagamenti il resto sono fogli di carta che vanno e vengono allora qui di nuovo torniamo all'impostazione che abbiamo in questo corso, noi non interessa tutto, interessa solamente ciò che il sistema informativo riesce a vedere allora io qua potrei chiedermi quali sono le cose importanti in questo processo per il cliente, per l'addetto, per il cassiere, per il proprietario del negozio, che sono i vari stakeholder. Però poi non so come misurarli, perché non ho un sistema informativo che mi gestisca a livello operativo da cui poter estrarre i dati. Per cui possiamo definire tutti i KPI che vogliamo, ma nell'ultima riga dove c'è scritto la fonte non sapremo cosa scrivere. Tanto vado a prendere quell'informazione, glielo chiedo a voce, vado a spulciarmi i fogli di carta. Sì, si può, eh? si può. però non è molto cost-effective, non è molto efficace come, come metodo. Quindi, in questo caso, tutti gli indicatori relativi proprio al processo di noleggio richiederebbero che almeno una parte o buona parte di quel processo fosse gestito dal sistema informativo. E questo è, è un esempio, noi ci cioè siamo cavata così, su questo punto, poi è un esempio di ciò che succede quando uno vuole fare controllo di processo e non conosce il processo. Cioè Sì, lo conosce, è descritto qua, ma non conosce nel dettaglio il processo come viene svolto, dal punto di vista quantitativo, quante cose vengono fatte, in quanto tempo. E allora non puoi controllare un bel niente vedi gli input, vedi gli output, va bene, se va bene, qui gli input non li vedi neanche perché non sappiamo neanche quanti clienti sono entrati, e comunque per avere qualunque informazione hai un costo di estrazione del dato, raccolgo i fogli a fine serata, quindi magari a metà, alla fine del giorno dopo, ho i dati che poi devono ancora essere elaborati, no, non riesco a gestire questo processo. Se invece, solo se avrò qualche sistema informativo che è agganciato a livello operativo, potrò pensare effettivamente di passare a livello manageriale. Altrimenti sto facendo finta. Quindi, vediamo il livello 2, vediamo se riusciamo al punto 2, la versione 2, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meglio. E anche qua, la versione 2 non è ancora completamente gestita dal sistema informativo eh? quindi magari ci saranno delle idee degli obiettivi no? dei, dei, degli indicatori che ci piacerebbe avere ma poi dobbiamo fare i conti con ciò che invece riusciamo a conoscere qui siamo in un, in quasi all'inverso rispetto a quanto succedeva con l'Hackathon dove tutto il processo era totalmente gestito dal sistema, non c'era quasi nessun intervento umano il sistema sapeva tutto e allora mi dovrò solo sbizzarrire io su quali dati estrarre qui invece i dati sono parziali allora che dati abbiamo qua? qui abbiamo il fatto che l'ha detto c'è un'applicazione che permette la registrazione del cliente nome, estremi documento, identità, ce ne ha fino a un certo punto ma il materiale affittato invece ci interessa quindi so anche quanti clienti ho e che cosa affittano e l'inserimento anche del numero di telefono indirizzo di mail direi che non ci interessano documento di identità, numero di telefono, indirizzo di mail, sarebbero tutte misure nominali. E come tali sono difficili poi da usare, da aggregare Cosa conto? Quante mail diverse ho? In questo caso nessun foglietto ne ha dato al cliente, ma il sistema invia alla classe direttamente le informazioni per il pagamento. Dopo il pagamento il sistema invia un'email direttamente, quindi ho, a differenza di prima, tutte le informazioni sui clienti che hanno almeno ordinato qualcosa. Non tutti i clienti che entrano nel negozio. Quelli che hanno ordinato, di quelli che hanno ordinato conosco loro e conosco il loro acquisto. Poi, dopo il pagamento, vabbè, poi la parte di pagamento che avrei già avuto anche prima: il sistema invia un'email di ripito con il materiale affittato, ricorda che la restituzione deve venire il tutto il primo maggio. Questo, vabbè, è il sistema che manda una mail, la restituzione del materiale viene segnata sull'applicazione, qui, a parte l'italiano che è un po'. Vuol dire che quando l'utente restituirà il materiale, effettivamente un operatore, che qui non è scritto chi è, sarà probabilmente l'addetto, eh, indica all'applicazione che, che quel materiale è stato restituito. Ebbene, in ogni caso c'è un avviso che viene mandato, un sollecitato. Allora, noi non possiamo parlare di KPI di tutto questo, perché questo comprende processi diversi. Cioè. Comprende il processo di acquisto, il processo di pagamento possiamo vederlo dentro o fuori, dipende come lo facciamo, e poi sicuramente il processo di riconsegna che è separato. Okay? Quindi come prima cosa dobbiamo el elenchiamo quali sono, o evidenziamo quali sono i processi. Adesso in questo caso il testo è lo stesso del laboratorio numero qual era? 8 Non no l'avevamo scritto no. vabbè abbiamo già una, una, una soluzione in cui potremmo andare a prendere i KPI cioè i processi però come minimo abbiamo un processo quindi eh, laboratorio 11, esercizio 2 traccia quindi per la versione 2 processo semi o semi gestito non automatico l automatico non c'è nulla perché fa tutto l'addetto però no, quindi nella versione 2 i processi sono acquisto e sicuramente c'è un processo che la riconsegna il processo dell'acquisto va da quando il cliente sa che cosa vuole quindi tutta la fase in cui il cliente prova gli scarponi, decide che cosa vuole eccetera è fuori dal processo perché noi nel sistema informativo vediamo solamente l'ordine quindi dal Inserimento dell'ordine al pagamento dello stesso. È un processo in cui il token sale il cliente, che acquista qualcosa. Un cliente che fa un acquisto di un pacchetto. Mentre la riconsegna è semplicemente i vari solleciti, registrazione della consegna, e basta. C'è il sistema informativo che avvisa, guarda che devi consegnare, eccetera, e a un certo punto finalmente questo signore riconsegna. e per, ciascuno, per ciascun processo chi sono gli stakeholder? Eh, sul primo processo gli stakeholder sono sicuramente l'addetto il cliente teniamo presente che il cliente non tocca mai il sistema informativo e poi potrebbe essere eventualmente proprietario del negozio nel caso in cui non sia lo stesso addetto e nel caso della di riconsegna direi che sono forse gli stessi forse meno l'addetto perché l'addetto a quel punto è più il proprietario del negozio che ha la roba fuori che vorrebbe l'ha detto fatico a vedere come stakeholder il coder alla fine deve solamente fare un clic dire ordine 37 riconsegnato mentre il cliente ovviamente c'è tutto il processo di eh, sollecito, avviso, comunicazione, che ha tutto interesse che avvenga bene, perché così non gli vengono applicate le penali. Oppure... Quindi abbiamo tre stakeholder per il primo processo, due stakeholder per il secondo processo. A quel punto qui dentro chiediamoci quali sono i KPI possibili, in questi cinque casi possibili, ovviamente non facciamo cinque casi in venti minuti. Allora, qui abbiamo il negozio, o no? l'ha detto, come stakeholder, quindi ci verrebbe forse voglia di, abbiamo un sistema in cui il cliente paga dei prodotti, di agganciare qualche KPI che abbia a che vedere con la redditività di questa operazione, l'incasso, quanto vendo. Ecco, dobbiamo fare attenzione. Se, se, vogliamo, se ci vengono in mente KPI di questo genere, chiederci sempre, ma sono KPI controllati da questo processo o da altro? Cioè, la bontà di questo processo, ad esempio di acquisto, influenza le vendite? dipende che cosa intendiamo i volumi di vendita forse no o forse sì se in realtà ci sono pochi addetti e quindi i clienti aspettano troppo e se ne vanno però visto che ciò che voglio comprare lo definisco prima con l'addetto e poi una volta che l'ho deciso l'addetto carica l'ordine nel sistema in realtà tutta la parte decisionale avviene prima prima di questo processo a questo, il processo qua parte quando ormai ho già deciso cosa comprare. Quindi se perdo il cliente, lo perdo prima. Non è migliorando il caricamento dell'ordine che recupero un cliente che avrei perso. No? A me verrebbe da dire questo. Allora, se è vero che questo processo inizia quando il cliente ha già deciso cosa comprare, quindi di fatto è un dato di input, il processo non avrà effetto sul, sulla redditività, sulla redditività sì, scusatemi, sugli incassi, sui ricavi. Potrà avere impatto più in generale sulla redditività? Sì, perché? Ma perché l'addetto fa più in fretta il proprio lavoro e quindi può servire degli altri clienti. Quindi indirettamente ciò che faccio cosa, cosa sto facendo? Sto ottimizzando l'uso delle risorse in questo caso le risorse umane ha detto perché ogni minuto che l'addetto risparmia rispetto a gestire i foglietti di carta o, o comunicarli con la cassa è un minuto in più che può dedicare a un nuovo cliente ammesso di averlo, il cliente lì che aspetta però sicuramente è libero delle risorse per qualche cosa che ha più valore aggiunto cioè servire un cliente allora io poi non posso andare a misurare come che è il piede di questo processo gli incassi perché non dipendono da me ma posso andare a misurare sicuramente il tempo impiegato dall'addetto e più è basso questo più so che potrò avere una ricaduta positiva sul servizio ai clienti e quindi sul, sulle vendite Purtroppo è poco, no? È poco ciò che posso misurare da qua, perché ho un piccolo processo e su quello posso misurare solo alcune cose. Mi devo contentare di ciò che posso misurare, che, che abbia impatto. Quindi i possibili, facciamo così. Per lo stakeholder negozio, ad esempio, un possibile KPI, scrivo solo il goal, no? un possibile KPI può essere il tempo speso dall'addetto nel gestire l'ordine di un cliente o oh, gestire l'ordine dall'inserimento al pagamento sempre, solamente quello che ricade in questo processo qui, non la parte precedente in cui prova gli scarponi. Allora Questo fa sì che l'addetto debba essere il più facilitato possibile per ridurre questo tempo, perché a quel punto ormai la roba è venduta, hai deciso che compri questo. Caro cliente, prima ti togli dai piedi, prima io libero il negozio e libero le risorse, il personale per poter servire il prossimo cliente. Quindi quello è tutto tempo, che, quel tempo lì è un costo, non lo sto più vendendo, ho già venduto, devo perfezionare l'acquisto. Perché la devo incassarla. Quindi questo è sicuramente un KPI che posso misurare, inteso come tempo no, tra tra l'inizio e la fine di questo processo adesso bisogna, bisognerebbe vedere perché il testo non mi pare che lo dica il sistema invia alla cassa direttamente le informazioni allora qui abbiamo un cassiere separato dall'addetto dedicato alla cassa oppure abbiamo più addetti i quali si diciamo così, turnano anche alla cassa Per qui cambiano ovviamente le cose se la cassa è automatica, qui non dice che la cassa sia automatica, vediamo la versione precedente in cui dice l'addetto consegna al cliente un foglio, e si reca alla cassa del negozio e paga. Allora, io da, leggendo tra le righe mi viene da pensare che ci sia un cassiere dedicato alla cassa. Okay? Quindi in realtà il tempo speso dall'addetto è solamente il tempo di inserimento dell'ordine poi un tempo di, di attesa alla cassa e di pagamento in cassa che sono separati, cioè da vedere separati. Se poi la cassa fosse automatica, quei tempi ci sono lo stesso, ma non ho la risorsa umana no? che gestisce la cassa. Lo vedrei pericoloso, dare in mano Sciscarpone a un tizio e poi dire tu passi dalla cassa e lui invece esce per il tipo di, di, di, di casino che c'è di solito in quei tipi di, di negozi lo vedo pericoloso quindi nel nostro caso avremo il tempo speso dal letto nel gestire dell'ordine di un cliente l'inserimento dell dell'ordine di un cliente solamente quindi perché l'addetto fa solo quello, diverso invece è il momento cassa, quindi fa parte dello stesso processo, ma del processo qua, la parte gestita dall'addetto che è la persona che vogliamo liberare per poter servire un cliente nuovo, ehm, non ci interessa la parte di pagamento, perché stiamo ragionando nel caso in cui l'addetto alla cassa sia diverso, C'è una persona che fa solo quello, che abbia un ruolo diverso. No, questo tra l'altro ci dà anche lo spunto per dire che l'analisi dei KPI, quindi il fatto che un indicatore vada bene o vada male, può avere impatto sia sul processo ma anche sull'organizzazione. Cioè è meglio avere addetti e cassieri separati o avere un pool di persone che seguono il cliente e poi lo passano in cassa, vieni, vieni, vieni con me in cassa? Mm? Dipende ovviamente dal tipo di, di attività. Se presumo che la cassa ci sia della coda da fare, non ha senso che l'addetto si faccia la coda insieme al cliente, sicuramente. no? Quindi è meglio avere, nella maggior parte dei casi, gli addetti separati, dei ruoli separati. Però questo lo posso misurare, se sia meglio in un modo o nell'altro. Mentre dal punto di vista del cliente, qui questo è il proprietario del negozio, dal punto di vista del cliente eh, invece ho un tempo che è molto più lungo, se andiamo a vedere l'efficienza, no? quanto, quanto tempo spendo. Sì, dal punto di vista del cliente magari c'è il prezzo di vendita no? come un indicatore importante ma non dipende da questo processo quindi non lo guardiamo costa più, costa meno ha un assortimento di più ampio, più stretto ma non dipende da questo quindi tutte le cose interessanti qua non le vediamo ciò che rimane è il tempo di nuovo che però a questo punto non possiamo più dal punto di vista del cliente limitare al tempo speso per l'addetto ma ho tre tempi Vabbè, sicuramente tutto il tempo precedente fuori dal sistema informativo prima di questo processo e qui non lo misuriamo. Poi il tempo in cui l'addetto dice va bene, queste sono le sue cose, aspetti un attimo che lo inserisco, mi dia i dati, mi dia la carta d'identità, eccetera, e questo è un primo tempo. Il secondo tempo è quello in cui lui fa la coda alla cassa e il terzo tempo in cui effettivamente esegue il pagamento alla cassa. Questi sono questi tre tempi. La somma dei tre è il tempo di servizio per l'utente, per il cliente complessivo. Alla fine è il tempo che lui perde da quando ha deciso cosa acquistare a quando se ne esce con i beni in strada. Quindi io indicherei sicuramente come KPI il primo, il prioritario che mi viene in mente, avendo appunto già deciso cosa compro, avendo già fissato il prezzo, a questo punto è il tempo di servizio. Quindi il tempo dall'inizio dell'inserimento dell'ordine. o addirittura da inserimento dei dati del cliente, perché è la prima volta devi dargli anche tutti i dati, alla, alla conclusione del pagamento. sono due misure di tempo ma sono di categorie diverse allora, dal punto di vista del cliente è un tempo di servizio e copre tutto il processo quello dal punto di vista del negozio copre solamente un pezzo del processo che è quello dove riteniamo che possiamo avere una criticità di personale ecco non abbiamo scritto di che a che categoria appartiene lo stiamo facendo in modo sintetico per riuscire No, a, a ragionare e confrontare su vari KPI senza fare tutti in modo dettagliato, poi possiamo farli con calma a parte no? come esercizio. Um, ehm, questo qui come lo, come lo classifichiamo? Non è sicuramente un tempo di servizio, è un costo unitario. No? È un KPI di efficienza questo. Mi dice quanto tempo, cioè, misuro il costo in termini di tempo speso dall'addetto per ogni cliente, un cliente. Senza farlo apposta abbiamo già scritto, per un cliente, quindi unitario rispetto all'unità di ordine. Quindi questo ricade nella efficiency unit cost, o cost per unit, chiamatelo come volete, dove il costo è le ore, il tempo dedicato dall'addetto e l'unità è l'ordine fatto. Quindi è sempre misura di tempo, ma la interpretiamo in modo completamente diverso. Questo stesso KPI di tempo speso dall'addetto vale anche per l'addetto stesso, eh? identico, perché interessa all'addetto non avere a che fare con, con, con un sistema troppo macchinoso, troppo lento, che gli faccia perdere troppo tempo, e interessa ovviamente al responsabile del negozio che l'addetto si liberi il prima possibile. In quarto processo, il eh, costo unitario e produttività abbiamo capito che sono praticamente uno l'inverso dell'altro, quindi avremmo potuto misurare anche la produttività in termini di ordini inseriti per ora di lavoro, eh, o per turno, o per giornata, o per addetto, che essenzialmente con un cambio di unità di misura non è altro che il reciproco del costo unitario l'utilizzazione potrebbe essere interessante, cioè sapere per quanto tempo che risorse ho qua, Le risorse umane, gli addetti, per quanto tempo l'addetto sta lavorando oppure è in attesa, però non ho questi dati, perché non so una volta che la, so quando l'addetto sta inserendo dei dati perché il sistema informativo vede qualcuno che interagisce e sa anche chi, ma non sa nel resto del tempo in cui lui non sta interagendo con il sistema informativo se sta servendo un cliente oppure se non ha nessuno da servire altrimenti questo dato sicuramente sarebbe importante ma questo sistema non ce lo dà ecco, gli altri KPI che potremmo definire potrebbero essere quelli di qualità Qualità qual è? Qui alla fine del processo che cos'ho? Ho dei beni pagati. Allora eh, è anche difficile da definire qua. Eh, io sto cercando di definire un, un KPI di conformità dell'output. Cioè lo scontrino che mi hai fatto corrisponde ai beni che ho preso? più di perfect orders che non di, di qualità in realtà cioè che io mi accorgo all'uscita che ciò che ho preso non andava bene perché magari è stato caricato il prodotto sbagliato c'è stato un errore nella fase di caricamento dell'ordine allora magari il, eh, ho misurato uno scarpone e me ne ha dato uno sbagliato o me ne ha dati due diversi un 45 e un 44 per cui il cliente in qualche modo ha tra le mani un prodotto un output che non lo soddisfa perché non è ciò che aveva chiesto e quindi in qualche modo deve tornare nel negozio allora questo è un altro KPI che sarebbe interessante misurare, quanti sono, non dico i reclami, ma i disguidi che ho in fase poi di pagamento o di consegna della merce, però anche qua dovrei tenere traccia di quanti utenti tornano, dei ritorni di merce, e questo processo non, non li ho. Questi però sarebbero più facili da ottenere, da, da tracciare, eh? perché basta estendere un processo un pochino, per cui aggiungere un processo che è gestione rientro merce o ritorno merce, per cui se qualcosa non va lui ritorna, gli faccio un buono, poi lui si ricompra quello che gli serve o gli sostituisco, semplicemente tenendo traccia, se quell'ordine, perché quando lui torna con della merce dicendo questo scarpone non funziona, è rotto o cosa, ehm, so che cosa ha ordinato quindi uno potrebbe pensare se stessimo facendo diciamo, il progetto completo, quindi compresi anche i processi potrei aggiungere dal punto di vista del cliente un altro KPI che è di tipo qualità conformità che è essenzialmente il numero di ordini di, di consegne contenenti prodotti difettosi, per farlo però occorre aggiungere un processo che registri il ritorno di una merce già affittata con questi processi da solo non si può ma è un'aggiunta talmente minima che però mi potrebbe permettere di questo ce ne accorgiamo normalmente cioè quando penso come prima no? quando aggiungiamo il punto A, B, C, D aggiungiamo magari un attributo nelle classi perché ci serviva perché allora un KPI è abbastanza normale dover potenziare un pochino i processi o i modelli concettuali che avevamo per poter avere informazioni in più che mi permette di estrarre i KPI di interesse. Questo KPI qui è un KPI per il cliente e anche per il negozio, direi. Quindi lo metterei sia come cliente che come negozio. Voi su questo processo avete, avevate trovato degli altri KPI? Ne avevate pensati altri più, più rilevanti di questi? La difficoltà di questo esercizio secondo me era riuscire a non mettere le cose che non si potevano misurare e non centravano con questo processo. al di là di questo direi che il calcolo di questi signori è abbastanza facile perché si tratta solamente di conteggio, degli intervalli di tempo quindi non vedo nulla che, no, che ci possa suggerire facciamolo per imparare qualcosa di più allora se non avete domande, curiosità o dubbi io vi ho, visto, visto che vi ho promesso di finire prima avendo accorciato l'intervallo, mantengo la mia promessa, ci rivediamo ancora per due settimane a gennaio, avremo ancora due laboratori, uno sui KPI e l'altro su un tema d'esame, quindi generico, e in aula faremo essenzialmente i temi d'esame partendo da quelli più recenti, quindi quelli dell'ultimo anno accademico, vediamo quanti riusciamo a fare, andiamo indietro. Stiamo anche cercando di organizzare, se non sbaglio per il 18, un giorno di quel genere, una una testimonianza aziendale di qualcuno di un'azienda che venga a raccontarci loro queste cose che, che facciamo fare a voi nel mondo reale, come le fanno se le fanno, se ci stiamo inventando tutto oppure se sono cose che effettivamente hanno un'applicabilità ma questo, di questo ne parliamo quando tornate riposati e festeggiati mm? auguri e buone feste